Brand new. I rifiuti elettronici prendono nuova vita con il progetto del Comune di Bari che punta al riutilizzo dei PC dismessi. Quelli che ogni anno l'amministrazione sostituisce con macchine nuove e più potenti, dopo essere stati rigenerati, verranno destinati a progetti sociali presentati da associazioni della città. Alle circoscrizioni è stato affidato il compito di selezionare le proposte, tutte con finalità sociali e dedicate alle fasce deboli della popolazione, anziani, minori a rischio, immigrati e diversamente abili. 16 in tutto i progetti approvati, 7 dei quali stanno per essere avviati. Al termine delle attività progettuali i PC recuperati resteranno ai corsisti. Dei 7 progetti al via, 3 sono al quartiere Madonnella, un laboratorio di PC per 8 diversamente abili dell'Associazione Mutilati e Invalidi Civili, un laboratorio per 7 minori dell'Associazione Aquarius Onlus, uno per almeno 5 ragazzi fra i 10 e i 14 anni del Centro Diurno Socioeducativo Sant'Antonio. Un progetto avrà sede a Carbonara, si tratta di un laboratorio di PC per 30 anziani, 10 IPC assegnati all'Opera Minca Cooperativa Sociale Onlus. Nella circoscrizione Carrassi-San Pasquale sarà attivato un progetto di recupero scolastico e sostegno psicopedagogico per 15 ragazzi dai 6 ai 14 anni affetti da DSA, disturbi specifici di apprendimento, 5 IPC PC assegnati alla Cooperativa Sociale TechNet. Nella circoscrizione Picone-Poggio Franco partirà un laboratorio per 30 minori fra gli 11 e i 16 anni. Sono stati assegnati 12 PC. A Libertà è in partenza un laboratorio destinato a 6 minori tra 11 e 16 anni, con 6 personal computer assegnati all'Associazione Cooperativa Sociale Aliante. E di questo progetto brand new parliamo con Tommaso Romagno, che è l'amministratore della cooperativa Re Hard Ring, che poi è quella a cui il comune di Bari ha affidato appunto la gestione di questo progetto. Grazie innanzitutto per aver accettato grazie, il nostro grazie invito. Grazie, grazie a voi. Eh, innanzitutto, io partirei dal nome, brand new, che è un gioco di parole. Eh, sì, dunque, il comune di Bari ha fatto questa scelta molto efficace da un punto di vista comunicativo di eh, dare questo nome, che è un gioco di parole, tra brand new come nuovo di zecca e new che è il nome generico del sistema operativo che viene montato sulle, sulle macchine rigenerate. E quindi si tratta di computer che eh, il, il comune lo abbiamo già spiegato nel servizio avrebbe dovuto Sì, il comune uh, ha fatto una scelta molto, molto interessante sì, ehm, i computer che sarebbero stati dismessi e quindi sarebbero finiti in discarica vengono destinati al riutilizzo grazie a software libero, e eh, quindi gratuito ehm, e vengono destinati a progetti di alfabetizzazione informatica e quindi mirati a ridurre il divario digitale che diventa particolarmente importante in un'epoca in cui tutti quanti parlano di connettività, di internet e così via per cui eh, tutte le persone che ne sono escluse sono maggiormente penalizzate sono prive di una serie di, di eh, servizi Tanto per fare un esempio l'Inps no? e tutti quei, quei grossi enti a cui gli stessi anziani devono rivolgersi ormai non hanno più sportello e tutto quanto andrebbe fatto per via telematica e dunque l'alfabetizzazione informatica è necessaria Diventa fondamentale eh, secondo alcuni calcoli che sono stati fatti ogni, ogni euro investito in questo progetto ne genera tra i 5 e i 10 in termini di ore uomo risparmiate eh, agli uffici mh, comunali, agli uffici degli enti pubblici e soprattutto in termini di ore lavorative che possono essere destinate ad essere maggiormente produttivi diversamente. E quindi anche gli anziani ma anche persone in condizioni di disabilità o di eh, svantaggio sociale e di emarginazione possono essere reintrodotti in un circuito virtuoso e eh, ritornare al proprio ruolo, riscoprire un ruolo all'interno della nostra società. Abbiamo sentito nel servizio ci sono già sette progetti dei tanti che avete eh, approntato che stanno per partire sì. per un totale di... 53 macchine sono giusto? 53 macchine quelle già consegnate e ce ne sono circa altre 50 eh, in procinto di essere consegnate per, altre, per altri progetti e dovrebbero essere in totale circa 200 per eh, qualcosa come una quindicina di progetti totali e sono, eh, sono queste macchine poi quelle che rimangono sostanzialmente alle persone che le hanno utilizzate durante il corso sì c'è questo ulteriore mh, punto di vantaggio non soltanto si viene seguiti nel momento in cui si fa la formazione quindi progetti che insegnano come utilizzare utilizzare questo computer, ma di più alla fine del progetto il computer non rimane all'associazione o alla cooperativa ma viene destinato direttamente alle persone che hanno acquisito queste competenze, in modo tale da poter essere autonomi anche direttamente da casa nello svolgimento di queste operazioni. Uh, voi uh, siete una giovane cooperativa uh, vi siete segnalati per aver portato questo progetto già in passato e poi il Comune di Bari vi ha scelti Sì, dunque noi nasciamo come cooperativa nel 2009 grazie a principi attivi e da allora abbiamo continuato con questo tipo di attività affiancando anche in generale servizi informatici con l'idea di poter recuperare computer che la gente avrebbe buttato via eh, in modo tale da poterli fornire a costi estremamente ridotti Il Comune di Bari ha indetto questa gara ormai due anni fa e noi abbiamo partecipato e siamo stati selezionati per portare avanti questo progetto. Ma Brand New è nuovo di Zecca? per. <ride> sì, Brand New è un progetto nuovo di Zecca. <ride> sì, sì, sì. È nuovo di Zecca e quindi eh, è mh, però pensabile che sia soltanto il primo di una lunga serie perché sarà una pratica che sicuramente avrà i suoi frutti positivi. Ci auguriamo sicuramente che sia così, ci auguriamo che l'amministrazione la, la, possa prolungare questo progetto e che possa diffondersi anche ad, ad enti più grandi in modo tale da mh, garantire un, ri, un riutilizzo di un numero sempre maggiore di computer e quindi un pubblico sempre maggiore che potrà utilizzare delle macchine eh, che altrimenti sarebbero destinate alla, dis alla discarica sostanzialmente Lei ha detto che eh, si tratta di software libero per poter navigare per poter scrivere su Word per poter fare una serie di operazioni eh, che sono appunto consentite proprio dal fatto che c'è cioè l'uso libero del. Sì, si tratta di software particolare software. che ha la possibilità, in parole povere di essere esplorato e di essere regalato non ci sono costi di licenza, c'è cioè la possibilità di regalarlo a chi è interessato, quindi i costi dei computer diventano estremamente più contenuti e c'è la possibilità per, anche per i cittadini di accedere senza dover sborsare tanti soldi um, a questi software che sono assolutamente equivalenti a quelli a cui, siamo, a cui si è di solito abituati insomma. E perché questi software non vengono utilizzati anche per esempio nelle amministrazioni oppure nei luoghi di lavoro? È, è consentito questo? Certo, certo, è consentito ed è in generale eh, auspicabile. Ci sono tanti motivi le, che bloccano il passaggio al software libero, però qualche passo in questa direzione è stato fatto. Quali eh, sono questi motivi sostanzialmente? Eh, poca conoscenza della problematica e in generale mh, poca conoscenza de, di quelli, sono, quelli che sono i costi reali del passaggio al software libero. Spesso si parla di... Uh, costi elevati mh, di formazione però di fatto non è così soprattutto perché questi costi poi vengono ammortizzati nel momento in cui mm. non si pagano più licenze o c'è un patrimonio di software che già esiste che è difficile da convertire sostanzialmente per cui ci sono una serie di, di resistenze però uh, si, si, si è iniziato qualche passettino in avanti insomma Abbiamo detto dunque della partenza imminente di questi progetti, quando è che nello specifico partono i primi eh, sette? I primi sette sono stati, sono stati i computer dei primi <ride> sette sono già stati forniti, in realtà penso che dopo il da, rientro dalle vacanze la maggior parte passerà. già a gennaio. Sì, penso già a gennaio, in ogni caso è possibile contattare le circoscrizioni oppure le associazioni che sono indicate, di cui sono indicati anche i recapiti, sul sito verenu.comune.bari.it per avere maggiori informazioni rispetto alla partenza dei progetti, se ci sono cittadini che sono interessati anche al di fuori a partecipare a questi, questi programmi di formazione. Lo ricordiamo dunque Brand New, che è appunto questo gioco di parole per cui ciò che è nuovo di Zecca in realtà è rigenerato e riutilizzato e prende nuova vita. Grazie ancora a Tommaso Romagno per essere stato con noi, ancora complimenti. Noi andiamo avanti e parliamo invece...